Per creare la nostra Nidori ci occorrerà una stoffa per l'interno e una stoffa per l'esterno della misura di 29 cm x 24 cm. Io ho utilizzato come guida un quadernino di Paola Style. Eh, ho tenuto conto di un paio di centimetri in più rispetto a quelle che sono le dimensioni del quaderno. Questo perché eh, oltre ai margini di cucitura noi andremo poi ad, a raggruppare più di un quaderno all'interno dell'agenda questa è semplicemente la copertina vi occorrerà inoltre dell'interfodera che è questa stoffa speciale che ha un col, una parte di colla che semplicemente si stira sul rovescio della stoffa con il ferro da stiro quindi eh, è davvero semplice da applicare vi occorrerà dell'elastico un'imbottitura piatta della stessa misura delle stoffe perché così è più semplice andarla a cucire dei rivetti la pinza dei rivetti un punteruolo questo ci occorre perché chi ha la pinza come la mia eh, farà fatica a mettere il rivetto centrale e questo ci aiuterà ad andare a bucare la stoffa in mezzo quindi è molto importante il punteruolo perché è veramente da un grande aiuto e infine un charm agentato io ho scelto questo con la corona perché a Paola piacciono tantissimo i gatti e mi sembrava adatto eh, alla stoffa che lei ha scelto per la sua Midori se siete pronte partiamo andiamo a disegnare sul rovescio della stoffa interna eh, un rettangolo di 29x24 che ci servirà da guida per quando andremo a cucire Mentre sulla stoffa esterna, sul rovescio della stoffa esterna, andremo ad incollare la nostra interfogliera, come io ho fatto qui. Andrete semplicemente a stirare la stoffa, con il la, lato della colla si appoggerà al rovescio della stoffa e voi passate il ferro sul lato che non ha la colla. Mi raccomando, pressate 8 secondi, eh, non più di 8 secondi, senza il vapore perché altrimenti si increspa e con un pochino di pazienza la vostra intercoldera andrà a incollarsi. Lasciate anche un paio di minuti in modo che la colla tiri prima di poter utilizzare la stoffa. Andiamo ad assemblare adesso il nostro sandwich, quindi prendiamo la stoffa per l'interno e la stoffa per l'esterno e le appoggiamo dritto contro dritto. Come vedete questo è il rettangolo che io ho disegnato prima che servirà come guida per quando andremo a cucire. Quindi prendiamo le nostre due stoffe e una volta che le abbiamo posizionate le giriamo e andiamo ad appoggiare anche quella che è l'imbottitura eh, che renderà cicciosina la nostra Midori eccola qua quindi sul rovescio della stoffa interna esterna Scusate, andiamo ad appoggiare l'imbottitura adesso per tenere insieme le nostre, il nostro sandwich andiamo a imbastire oppure a usare gli spilli. quindi ricordatevi l'imbottitura l'interfodera la stoffa esterna contro il dritto della stoffa esterna, il dritto della stoffa interna e sul rovescio andiamo a cucire. Quindi adesso aiutatevi con del filo dell'imbassitura oppure degli spilli come sto facendo io. Andiamo a tenere insieme le due stoffe e l'imbottitura piatta e andiamo alla macchina per cucirle insieme. Io sapete non amo imbastire, preferisco usare gli spilli, ma se non siete troppo esperte vi consiglio di dare veramente una cucita veloce con il filo di imbastitura. Potete anche utilizzare le mollettine da patchwork, eh, se le avete andiamo adesso a cucire tutto intorno al nostro perimetro eh, avendo la l'accortezza di lasciare la solita apertura per poter risvoltare le stoffe di 5-6 cm mi raccomando fatelo o su uno dei due lati corti o su uno dei due lati lunghi io in genere la faccio lì eh, questo perché ovviamente eh, poi dopo andremo a chiuderla con i, i punti nascosti oppure con la ribatitura. E costruire l'angolo diventa difficile. Adesso andiamo a cucire tutti insieme. Tentate di eh, assemblare bene le vostre stoffe. Io lascerò sulla parte laterale ehm, l'apertura per svoltare eh, la nostra midori. Quindi andiamo alla macchina e cuciamo. Ecco qua. Andiamo a togliere i nostri spilli. Come vedete, abbiamo cucito tutto intorno e ho lasciato la mia apertura sul lato. Andiamo a tagliare il filo per poterla risvoltare più, più agevolmente. E andiamo a togliere la stoffa in eccesso, stando a mezzo centimetro dal, dalla cucitura. Andiamo a spuntare gli angoli. Anche qui state attenti a non essere troppo ridossi per la cucitura, altrimenti vi si disperà. Togliamo gli spilli. Con molta pazienza andiamo a risvoltare la nostra stoffa. Ecco fatto. Quando risvoltate andate a tirare poi fuori gli angoli con uno spillo. Oppure aiutatevi con una bacchetta, un bastoncino o delle pinze, tendendo bene le cuciture dall'interno. Qua oh, mi sono armata di pazienza per tirare fuori gli angoli. Uso anche se no, un bastoncino, come questo, la bacchetta dei cinesi. Sapete, quella solita che uso per svoltare anche i conigli. Quindi, aiutatevi, infilatela dentro nell'angolo nell e spingete facendo, estraendo proprio l'intero angolo. Lo stesso fate con l'altro angolo. Sono con tutti gli angoli della, della nostra midori. mi raccomando tendete bene sempre le cuciture questo perché così avrete un lavoro eh, più armonico andiamo a chiudere adesso la nostra eh, apertura io faccio semplicemente combaciare due lembi e poi andiamo a fare una ribattitura tutto intorno la ribattitura non è altro che una cucitura che viene fatta a mezzo centimetro dal bordo e permetterà di tenere insieme al meglio la nostra imbottitura quindi semplicemente andiamo a far combaciare due linee di stoffa rimasti aperti e poi con uno spillo o ehm, con una mollettina da patchwork andiamo a chiudere io qua vi faccio vedere sia lo spillo che la mollettina vi tiene giusto insieme la stoffa in modo da non farla muovere Adesso andiamo a fare la nostra ribattitura con un filo in contrasto a quella che è la stoffa, essendo chiara andiamo a fare tutto un giro intorno, come ho detto, a mezzo centimetro dal bordo. Questa è una sorta di intrapuntatura, servirà semplicemente a tenere ferma l'imbottitura, perché nel, usandola quotidianamente può succedere che l'imbottitura si sposti scenda oppure crei delle pallozze qua e là. Eh, la ribattitura semplicemente la va a bloccare. Quindi andiamo a fare il nostro giro. La mollettina quando è arrivata al punto dell'apertura della nostra agenda semplicemente cuciamo prendendo due lembi e non si vedrà nulla. Tagliamo i fili in eccesso e abbiamo ottenuto la copertina della nostra Midori. Quindi il grosso del lavoro è fatto. Siccome inevitabilmente non sarà dettissimo il lavoro, andiamo a tenere la, quella che era l'apertura della nostra Midori sul fondo, in modo che non si veda. Quindi il risultato che avremo... Sarà questo, come vedete io la tengo nella parte posteriore e piegandola il risultato che io avrò è questo qui. Adesso andiamo a mettere i rivetti, non facciamo altro che aprire la nostra Midori e andiamo a cercare eh, il punto centrale. Ovviamente dovremmo metterli centrati, quindi io la piego semplicemente a metà maniera e posiziono le due, mo due mollettine da patchwork, proprio per segnare più o meno qual è la metà della mia copertina, poi insomma tentate di centrarla meglio che potete, io mi sono aiutata con un metro da sarta e eh, ho posizionato le due mollette all'incirca 14 13-14 cm dal bordo ma vi mostro qui Ma vedete qui è 14 e dall'altra parte è 14 tentate insomma di centrarle meglio che potete oh, mi sono accorta adesso che ci sono i toppolini sulla stoffa. Il metro da sarta o il righello vi aiuta a, a avere una misura e a centrare eh, i, i rivetti che andrete a mettere. Mi raccomando fate questa operazione prima di andare a bucare la stoffa. Prima di andarla a bucare posizionate i rivetti per vedere più o meno come stanno. giusto per avere un'idea di come può apparire e come, a quale al punto preferite avere l'elastico. A me non piace troppo, ehm, troppo in basso, io di solito sto a un centimetro dal bordo, però posizionateli prima di fare qualsiasi segno sulla scoffa e di, bu di bucarla. Adesso con un pennarello eh, di quelli evanescenti, io uso questo di Prima, vado a tracciare quelli che sono i punti ehm, che, dove ho deciso di bucare la stoffa per mettere i rivetti, o faccio addirittura quello centrale che più o meno è a 14 cm dal bordo e in altezza è più o meno 12. Con la penna evanescente tracciamo bene i punti dove andare a bucare, tanto poi spariranno all'interno della stoffa che andremo a scartare o comunque poi, anche se anche sbagliamo, sparirà. Con la pinza, da, da, con la rivettatrice, quindi la pinza per i rivetti, andiamo a bucare la stoffa. tutti i buchi tranne quello centrale adesso andiamo a mettere i rivetti io ho trovato questi argentati che mi piacciono di più e sono abbinati al gatto e con questa parte all'esterno andiamo a infilarli nei buchi che abbiamo fatto quindi la parte più eh, tonda eh, va all'esterno, più grande e spingete bene bene la stoffa in modo eh, che quando andremo a chiuderla con la pinza si, non si chiuda al suo interno mi raccomando ehm, spingiate bene giù la stoffa poi, poi che usiamo la pinza per eh, per i rivetti e con la parte appuntita ehm, verso la parte di metallo che sporge da piegare andiamo a chiudere e a mettere il rivetto non so spiegarvelo bene, è più difficile da dire che da fare semplicemente con la parte più appuntita nella parte interna il rivetto si piega perché il per metallo metallo molle e, e quindi si, si fissa sulla stoffa. Io poi delicatamente gli do sempre 3-4 bottarelle proprio per appiattire eh, più possibile il rivetto. La stessa operazione la facciamo su tutti e quattro i buchetti. Dopodiché andiamo a fare col punto a ruolo, il buco centrale quindi non facciamo altro che infilzare la nostra stoffa io qua l'ho rimarcato più che altro per farlo vedere a voi ma non si vede lo stesso eh, con questa penna evanescente andiamo a eh, bucare la nostra stoffa tendetela bene prima in modo che sia la stoffa sopra che la stoffa sotto eh, siano allineate qua portate un po' di pazienza perché dobbiamo allargare il buco non usate assolutamente le, stoff, le forbici, altrimenti rischiate di tagliare la stoffa. E dopo di che, io qua ho usato anche lo stecchino e la bacchettina per allargare il buco più possibile. Dopodiché andiamo a posizionare il rivetto come abbiamo fatto prima con la rivettatrice. Ecco fatto. Questa è la Midori completa. Adesso andiamo a mettere eh, l'elastico, quindi la pieghiamo a metà, andiamo a mettere il nostro elastico che io ho trovato bianco e ho preferito quello arancione che aveva scelto Paoletta prima, e andiamo a posizionarlo all'interno facendolo passare per, per i rivetti. Eh, per prendere la misura io ho semplicemente fatto girare all'interno il nostro eh, elastico, quindi una volta che abbiamo trovato la misura eh, mettiamo l'elastico in modo che il nodo venga all'interno questo ci servirà per poi agganciare i nostri quaderni dopodiché con un bel nodo eh, andiamo a chiudere l'elastico adesso io qua l'ho fatto un po molle e sono andata a rifarlo perché ovviamente i quadernini non devono scappare ma non deve essere neanche allacciato troppo stretto perché altrimenti vi si imbacca la l'amidori e il quadernino quindi andate a trovare eh, a metterlo giusto in modo eh, che non sia né troppo largo né troppo stretto andiamo a tirare via a tagliare l'eccesso di, di, di elastico praticamente in modo che non esca dalla nostra agenda adesso mettiamo quello che è eh, la parte centrale la chiusura della nostra midori e anche qui prendiamo un elastico lo facciamo andare intorno alla nostra agenda andiamo a chiudere con un nodo eh, il nostro elastico, in questa maniera e andiamo a infilarlo eh, con il nodo rivolto all'interno nel buco centrale che abbiamo creato prima. Adesso abbiamo anche creato la chiusura della Midori, non ci resterà altro che eh, attaccare il nostro ciondolo. Siccome questo non è dotato di anellino ho aggiunto un anellino di metallo per poterlo agganciare alla nostra chiusura. Qui potete sbizzarrirvi, potete infilarlo direttamente nell'elastico, potete agganciarlo con un anellino, fate come preferite. Io ho usato semplicemente un anellino di giunzione di quelli da bijoux, l'ho aperto con una pinza e l'ho attaccato all'elastico. ecco fatto andiamo a chiuderlo meglio che possiamo in modo da non perdercelo per strada e la nostra Midori è fatta adesso per farvi vedere eh, come si il risultato eh, vi aggancio due quaderni, uno mio e quello di Paola quindi si, si apre nel mezzo, si infila in un elastico e in questa maniera si fissano i quaderni. Volendo con degli elastici si possono agganciare anche altri quaderni. Si possono anche attaccare semplicemente alla copertina. Eh? Io l'ho messo nel mezzo perché dà meno fastidio. Si chiude la midori, si sistema il nostro ciondolo che serve per non far scappare l'elastico. E voilà! La nostra midori è finita! Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, non è difficile da realizzare, ehm, è piuttosto semplice, questo è il risultato che abbiamo ottenuto e speriamo che anche a Paola piaccia. Vi saluto e ci troviamo qui nel prossimo video. Un bacio, ciao!